Come vedete, sono in quel posto orribile che si chiama Local Host, dove nessuno vorrebbe mai tornare. Benissimo, siccome ho preparato i miei landmark, che qui in High Fidelity si chiamano bookmarks, cioè segnalibri, adesso vado a casa, clicco su Navigate e fra i miei bookmarks trovo Home. Eccomi qua a casa, direi che è un posto assolutamente migliore, nonostante il cielo che ci mette un po' a rezzare. Benissimo, come ho fatto a sistemare la mia casa? È molto semplice, voi andate nel posto che desiderate, cliccate eh, navigate e cliccate set home location. Io l'ho già fatto, quindi... Eh, non lo metto mi raccomando la vostra home location sarebbe meglio che fosse nella vostra sandbox comunque come voi vedete io di bookmark ne ho messi degli altri eh, abbiamo edu3d abbiamo eh, la mia piattaforma se io clicco su eh, piattaforma di lucia per esempio ci metterò un poco a rezzarla perché la mia connessione non è meravigliosa però vedete che sono qua. Mettiamo che io voglia andare in visita da qualche parte, vediamo un po', no, devo cambiare la modalità di visione, ecco, mettiamo che io voglia andare eh, a trovare eh, che ne so Gianfranco. Ecco, non volo perché altrimenti immediatamente Perdo la connessione, ecco, mettiamo che io voglia visitare Gianfranco, arrivo qua, vado su Navigate, clicco Bookmark eh, Location e metto il nome piattaforma di Gianfranco Barbone. Ok, adesso torno a casa. Eccomi qua, vedete qua, vedo subito perché non ho tanti oggetti ancora, volendo posso tornare alla piattaforma di Gianfranco. Beh, è facile, no?